Allora, 8 e 6 minuti, siamo in diretta qui su InBlu2000, Dab nazionale, naturalmente la parte tecnica curata da Davide Dedè. Diamo il buongiorno a Tiziano Pesce, presidente della Wisp nazionale. Ciao Tiziano, ben ritrovato. Buongiorno Ugo, grazie, grazie come sempre dei tuoi inviti graditissimi e un saluto a tutti i radioascoltatori di Blue 2000. Allora, i temi sarebbero davvero tantissimi e una domanda su quello che è lo sport eh, di base mh, mh, vorrà chiedere alla politica, in particolare al governo che verrà, mh, la faremo. Ma intanto eh, andiamo proprio sul, sulle notizie di giornata per quanto riguarda la WISP, il progetto sport per tutti in campo per la sostenibilità è quasi un prosegue di quello che abbiamo sentito prima con ehm, il progetto ehm, Sport Power eh, che, eh, di Sport Senza Frontiere, insomma l'essere vicini alla gente no? eh, con la scusa dello sport continuiamo un po' questo filo rouge Assolutamente così Ugo, grazie di questa opportunità siamo del resto freschi ecco, della presentazione delle azioni del progetto Sport per Tutti che porteremo avanti a Roma nella eh, capitale in un progetto che ricordiamo è sostenuto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche eh, sociali attraverso quelle che sono le nuove opportunità di sostegno del, del mondo non profit e del terzo settore che sono arrivate con appunto, la riforma eh, legislativa. E abbiamo voluto ecco, intitolare questo progetto con semplicità o meglio con parte dello sviluppo del, dell'acronimo di, di WISP ma per sottolineare ecco, davvero quanto lo sport per tutti, certo. lo sport di base, lo sport sociale come lo definiamo noi sia mai come in questo momento importante proprio per sostenere le comunità, per essere vicini alle cittadine, e cittadini che del resto fanno dello sport, hanno fatto dello sport un vero e proprio progetto di vita. Un, do, dopo sì. questa pandemia mi viene da dire, no, c'è voglia di sport di nuovo, piano piano qualcosa si sta rimuovendo, no? Assolutamente, assolutamente sì, tra l'altro con il mese di settembre che ci siamo lasciati da poche settimane alle spalle, che rappresenta un po' ecco, la, la ripartenza, il momento la riattivazione anche delle campagne adesioni, tesseramenti all'interno delle associazioni delle società sportive e delle tantistiche e eh, abbiamo registrato un grande entusiasmo, una grande voglia di ritornare a praticare attività sportiva, una grande voglia all'interno delle famiglie di far ritornare i nostri ragazzi, i nostri bambini a praticare sport e, e si inserisce ecco questa esigenza, questo entusiasmo proprio in questo progetto che ha l'obiettivo di ecco, attivare, rafforzare, per meglio dire, eh, una rete di collaborazioni, di iniziative, proprio per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva e proprio, questo è parte, diciamo, vada a memoria del, del, diciamo, del sottotitolo ecco, del progetto, per valorizzare proprio il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post-Covid. Ebbene, eh sì, ehm, ce n'è davvero tanto tantissimo bisogno. Veniamo alla seconda domanda, quella legata al mondo della politica che è stato chiamato più volte eh, all'attenzione rispetto allo sport di base anche per questa crisi che obiettivamente, insomma, eh, crisi energetica sta creando problemi anche al mondo dello sport. Eh, tra poco ehm, avremo un nuovo governo se ci fosse un una letterina da mandare e quale sarebbe diciamo, la richiesta che arriva dal mondo appunto dello sport di base e in particolare dalla WISP Sì, grazie, grazie Ugo di questo ulteriore spunto per noi tutte le opportunità ecco, per far sentire la voce nostra, quando dico nostra dico del tessuto associativo della rete associativa nazionale della, della WISP che come sai è composta da eh, migliaia e migliaia di associazioni certo. di società sportive, ecco, sono tutte opportunità molto che cogliamo, che cogliamo al volo. Del resto per ecco, sottolineare, ribadire, riprendere Arriviamo che, dalla che famosa espresso... riforma dello sport col vecchio esatto, governo, tanto per capire. Abbiamo capirci. espresso molte volte, grazie anche alle tue, alle tue attenzioni e alle attenzioni della tua trasmissione. Viviamo appunto, siamo arrivati nella pandemia, nell'emergenza sanitaria, in piena riforma legislativa, sia del terzo settore. Quindi riforma legislativa dedicata a tutto il no profit, alle associazioni di promozione sociale, qual è l'UISP, le organizzazioni di volontariato, la cooperazione sociale, ma se parliamo di sport soprattutto eravamo nel pieno della riforma legislativa dello sport, lo siamo, lo siamo ancora di fatto, nelle ultime settimane diciamo, è stato uno degli ultimi atti del governo Draghi, eh sì. è stato approvato il cosiddetto decreto correttivo a uno dei decreti legislativi più importanti proprio in questo percorso, il, 36, il numero 36 del 2021 che ha all'interno molti aspetti importanti tra cui se ne parla molto in questi giorni la riforma del lavoro sportivo che stiamo seguendo con grande attenzione perché ovviamente da un lato c'è bisogno delle giuste tutele previdenziali, assicurative per le lavoratrici e i lavoratori dello sport ma dall'altro bisogna che questa riforma ovviamente sia sostenibile anche dal punto di vista economico per gli stessi lavoratori, ma anche per le associazioni e le società sportive. E quindi le richieste ecco, sarebbero tante, io eh, per sintetizzare direi eh, c'è bisogno veramente di una concreta attenzione, al di là degli slogan che spesso come dire, eh, sentiamo, perché si arrivi veramente a riconoscere concretamente, lo ripeto, il valore sociale dello sport, il valore dello sport di base, allora si mettano in campo. E interventi diciamo, concreti legislativi, c'è bisogno di sgravi fiscali soprattutto per le famiglie, non dimentichiamolo che in questo paese ancora la spesa per il costo per praticare attività sportive pensiamo soprattutto ai nostri giovani è quasi diciamo, per una grande parte eh, se ne fa carico il sistema sportivo, l'associazionismo sportivo di base, riportiamo ancora una volta il grande volontariato e ringraziamo ancora una volta i dirigenti, i tecnici gli si mettono a disposizione ma... Ricade ecco, poi sulle, sulle famiglie. C'è bisogno, lo diciamo spesso, veramente di un'attenzione anche che vada oltre eh, una legge di bilancio. C'è bisogno proprio di interventi strutturali e poi lo hai citato tu prima, eh, Ugo, eh, c'è la devastazione, ecco, fammela definire così, del caro Energie, del caro, eh, del caro Bollette. Pensiamo proprio in queste settimane, più o meno diciamo in Italia, viviamo ancora un clima possiamo dire estivo, nonostante l'autunno sia iniziato da qualche settimana speriamo da questo punto di vista che si vada ancora un po' avanti così ma quando nelle prossime settimane comunque saremo costretti nei nostri impianti sportivi così come del resto nelle nostre case ma a, riscaldare. Agli impianti, a riscaldare pensiamo alle piscine gli impianti appunto, più energivori eh, sappiamo che anche in queste, nei mesi scorsi diciamo estivi sono arrivate bollette triplicate quadruplicate, quindi sarà un grande ci sarà, avremo di fronte ecco, una stagione eh, veramente pesante Complessa. Sì, ecco c'è bisogno c'è bisogno di un'attenzione di una nuova attenzione sì, sì, che ci sia un dialogo che si prosegua su questa linea eh, di, valorizzare, di valorizzare lo sport, di valorizzare però anche il lavoro che viene fatto da chi appunto io dico sempre quartiere per quartiere è presente che sia eh, una o un'altra società non importa però eh, c'è chi veramente riesce sempre a darci una mano quando dobbiamo fare attività fisica, quando dobbiamo fare sport noi o oh, i nostri genitori o i nostri figli, i nostri nipoti e la presenza appunto dello sport di base è imprescindibile ormai. Spero che questo si sia, si sia capito du Tiziano. Proprio così Ugo dobbiamo ecco però dire che comunque in questo percorso di riforma diciamo un trend ha iniziato a cambiare ecco mm. nelle, soprattutto anche nell'ultimo anno dobbiamo dare atto alla società eh, sport e salute, al suo presidente amministratore delegato. Vito Cozzoli, certo. di aver invertito la tendenza anche rispetto all'allocazione delle risorse ecco, sulla promozione sportiva di Bade e anche rispetto ai nuovi recenti certo. bandi che sono usciti. Ovvio, viviamo appunto, per quello che ricordavamo anche poco fa, una situazione veramente pesante, quindi le eh, risorse non, certo. ecco, non sono mai sufficienti. Però Vabbè, noi, noi, come si dice, speriamo davvero che ci siano delle buone eh, opportunità per ora. Ci fermiamo qui, poi Tiziano... Come abbiamo detto già con altri ospiti di questa mattina, facciamo un tagliando a stretto giro. Assolutamente, come sempre sarà un grande piacere. Grazie a Tiziano Pesce, presidente della WISP. Buona giornata. Buona giornata a te, Ugo. Buona giornata a tutti.